Siamo qui su SportSmall.it, versione tv su YouTube, con Luigi Marzolati, presidente dell'Econ Lombardia, ultimamente anche in veste romane, perché ha ricevuto questo importante riconoscimento dal co dato, consegnato dal presidente Matteo Renzi e dal presidente nazionale Coni Giovanni Malagò. Qual è la sensazione? Beh, sicuramente il la stare Starello del Coni è una reticenza molto importante, anche io, molto modestamente, ho detto che metà va riconosciuta ai miei compagni di basket, sia del club della nazionale, che mi hanno consentito di ottenere più o meno dei risultati, e l'altra metà al CONI Lombardia che mi ha dato questa opportunità di coordinare uno stato di persone dove veramente stiamo facendo delle cose belle e importanti e quindi questo se diamo, è anche un, un impegno per fare sempre meglio sia attraverso la scuola dello sport, sia gli eventi e soprattutto in prossimità di questa esposizione universale che ormai è alle porte, ma non dimenticherei anche la, la, la, la candidatura per l'Olimpia di 2024 che è una candidatura paese, non più città. Lei come l'aveve da ex grande campione del basket se ci fossero avvenimenti qui a Milano e in Lombardia da presentare con i Lombardo? sull'Olimpiade? Sì. Vabbè, è chiaro. C'è cioè, un'Olimpiade, questa fortuna. Secondo me dobbiamo assolutamente vedere di incontrarci su una giorni che, che sono i due interlocutori nella, nella, nel, nel percorso per organizzare la candidatura che scadrà appunto a settembre del 2015, io ne ho parlato con Malagò, però prima di aspettare che Malagò si dica ma possiamo fare questa disciplina, questa altre disciplina, secondo me dobbiamo trovarci per vedere che impianti ci servono per il quotidiano, per fare Milano che è una città dello sport, dello sport, la capitale dello sport tanto per essere pragmatici, uno stadio di calcio e il mio mi sembra che stopperare su questa strada, ci serve un velodromo per 6 giorni abbinato magari all'atletica per fare le manifestazioni continentali o mondiali di del settore dell'atletica con FIDAL e sicuramente un palazzetto dello sport di 12-15 mila posti per ospitare le partite di Eurolega di Armani che mi sembra stanno andando molto bene e, e sicuramente può essere una struttura poi per le Olimpiadi, il torneo di basket, il torneo di, di volo, il di ginnastica, il torneo di pugilato, quindi c'è bisogno di, di, di una struttura del genere e non credo che Roma abbia bisogno di questo tipo di struttura perché la Virtus Roma, tanto per parlare di cose pratiche, Di basket gioca, visto là, eh, i risultati della squadra quest'anno, gioca in via Letiziano e quindi non beneficia nemmeno del Palaeur, che è un impianto secondo me che può servire molto apprezzato per un'Olimpia, però per fare un secondo Roma non ha senso. Da Milano, se il dottor Cavassi chiude il forum, siamo stati impiati certo. si parlava, non più... ah scusa poi ovviamente sì. aggiungiamoci l'idroscalo che magari con un, un piccolo macchiage di qualche milione di euro può essere una struttura veramente importante per l'olenzio per quanto riguarda il cano, canottaggio il canottaggio e altro sport dell'acqua si parlava però presente anche prima dell'estate col presidente Maroni della regione Lombardia che l'area di Expo potrà essere utilizzata alla fine del, delle esposizioni universitarie per lo sport ma siccome ripeto proprio il pragmatismo, so che il Milan porta avanti i discorsi di realizzare la stadio del Portello. No? Appunto, il velodromo, lo stadio, il palazzetto di 15.000 posti. Vogliamo esagerare? Parlare della piscina olimpica. Vogliamo esagerare? del palazzo del ghiaccio, per l'occhio, Milano. Vogliamo esagerare? Anche uno stadio di atletica leggera di 10.000 posti, perché non possiamo dire che l'arena no? è un po' datata. Quindi, credo che queste 4-5 strutture possano essere le, le strutture importanti all'interno di Espo, certo che poi bisogna mettersi d'accordo anche sul costo dell'aria, quindi voglio dire, facile dire, se cioè una struttura sportiva non genera mai il reddito come può essere una residenza, un commerciale, un terziario, per cui è uno standard pubblico e quindi bisogna che lo prendiamo, non dico gratis, ma quasi. E come Presidente regionale qual è l'augurio di Natale dell'anno nuovo per il 2015 che arriva? Beh, allora... È facile, no? Abbiamo questa esposizione universale, un'opportunità per incontrare 140 nazioni, stasera facciamo questa cena di Natale con parecchie federazioni che sono presenti e dobbiamo trovare la quadra per presentarci eh, per Expo in maniera adeguata e far vedere quello che è lo sport italiano sotto lombardo.